video! Oggi siamo qua per fare un altro video, ma oggi non parliamo di Zero Waste, oggi parliamo di... Uh, facciamo un Italy versus Canada perché non ne faccio da un casino di tempo, non so se la gente continua ancora a seguirmi per le cose per il Canada, però per chi fosse nuovo qua, il mio, comunque il mio canale è nato così, uh, perché ho iniziato a parlare della mia esperienza canadese, ho iniziato a parlare delle differenze tra l'Italia e il Canada, uh, però giustamente a un certo punto queste differenze finiscono! Uh, però ogni tanto mi vengono in mente cose caso che non so se possano interessare le persone o meno, però per alcune cose potrebbero, se avete intenzione di venire a vivere qua potrebbe essere interessante da sapere, altrimenti è solo un video su curiosità sul Canada e in particolare curiosità sulle case canadesi. Uh, io ho fatto una lista di alcune cose che adesso vado a vedere perché non me la ricordo, uh, di case, eh, di, le cose diverse nelle case canadesi. Um, questa cosa mi, mi è venuta in mente perché stavo parlando con lui l'altro giorno e mi sono ricordata del fatto che lui diceva che quando è venuto in Italia la prima volta, la cosa che più l'ha sconvolta è stato il fatto del, uh, dei bagni, cioè del rubinetto, come si chiama? Il rubinetto? No, si chiama il rubinetto? Insomma, da dove esce l'acqua per quando ti fai la doccia, che era troppo basso, praticamente il livello dell'acqua per lui, vabbè lui è 1,90m quindi capiamolo, è un gigante, uh, però tipo in Italia veramente è vero che uh, la. Si chiama rubinetto? Vabbè, io lo chiamo rubinetto, poi voi ditemi come si chiama quella cosa. Eh, era a questo livello là, <ride> cioè a lui arrivava l'acqua qua, quindi tipo per lavarsi i capelli, lui doveva fare tipo gli squat. E questa cosa mi ha fatto ridere, perché questo eff effettivamente è vero. Eh, nelle, nelle, nei bagni delle case canadesi. Ehm, tutto è più alto, in generale trovo che proprio anche i soffitti siano un pochino più alti, poi dipende da casa a casa, da appartamento ad appartamento, uh, però questa cosa mi ha fatto ridere perché quando è venuto in Italia veramente mi, mi sembrava la scena di Gandalf che entra nella casa degli Hobbit e tipo sbatte contro tutte le cose. Per... Just tea, thank you. Che ho deciso di fare questa, questa lista. Eh, questa, questa che vi ho detto delle docce, solo un, un extra eh, per raccontarvi un piccolo aneddoto. Aneddoto: aneddoto buon perfetto. Primissima cosa che voglio dire qua uh, in Canada è il fatto che uh, se avete visto tutti i film americani sapete benissimo che quasi tutti sono in casa, tutti vivono in una casa enorme e questi film quando ero piccola mi davano sempre l'impressione che tutti fossero ricchi solo perché il fatto che avevano una casa, quindi era tipo sempre una casa, milioni di stanze, case enormi a due piani eccetera eccetera. In realtà qua in Canada è normalissimo che quasi tutti abitino in casa, pochissima gente abita in appartamento, ehm, quindi quasi tutti hanno la casa. Non sto dicendo che avere la casa ti costa meno di avere un appartamento, ovviamente no, però... Ehm, Riguardo i prezzi, io per esempio ho lavorato anche in un'agenzia immobiliare, quindi alle volte vedevo tanto i prezzi tra gli appartamenti e le case, eh, giustamente ti vende sempre dalla zona, quindi un appartamento in centro città può costarti una follia come pure una casa, eh, però piuttosto che prendere un appartamento in centro città, se ti prendi una casa un pochino fuori, eh, ti viene a costare tipo quasi la stessa cosa, quindi come sempre, come in tutti i paesi, cambia sempre da zona a zona e è giusto così, um, però... Quasi tutti abitano in casa, io non ho ancora conosciuto qualcuno che effettivamente abitasse in appartamento, perché eh, qua è normale che tu vai via di casa quando sei giovane, eh, vai in appartamento, vai in affitto, quando sei studente o anche quando non sei studente stai comunque in affitto, quindi è molto più normale fare questo, passo, questo passaggio dal casa dei genitori, appartamento in affitto e poi casa proprio. Quindi diciamo che c'è meno gente che abita in appartamenti piuttosto che in case, ma è anche vero che uh, i canadesi sono molto, come si dice, amano tanto fare le cose manuali, amano tanto costruire cose, quindi per loro la vita in appartamento è una vita quasi considerata da studenti, quindi non è una cosa che loro trovano sia uh, una cosa normale, cosa che invece noi in Europa è normalissimo, quasi tutti vivono in appartamenti. Uh, dove volevo arrivare con tutto questo uh, Poi, Volevo dire che qua in Canada uh, non ci sono tanti blocchi di appartamenti, nel senso, cioè ci sono i blocchi d'appartamento, ci sono i blocchi con tanti appartamenti, però almeno qua in Quebec, parlo solo per il Quebec giustamente perché io non sono ancora stata in altre, cioè non, sono, non ho vissuto in altre province del Canada, eh, dove vivevo prima per esempio, eh, che era Sherbrooke, che era una città molto più piccola rispetto a Montreal, eh, c'erano pochissimi appartamenti, cioè blocchi enormi di appartamenti. Eh, il blocco più enorme in cui io ho vissuto è stato un blocco fatto di 10 appartamenti. Tutto qua era tipo una cosa come... Tre piani forse con tipo tre appartamenti o quattro per piano, una cosa simile. Quindi era veramente un piccolo blocco eh, e per loro già era enorme. Qua a Montreal invece io vivo in un, quello che loro um, chiamano lo Shma, che è praticamente una specie di duplex, alle volte triplex, alle volte sono fatti anche di 4 o 5 appartamenti, quindi sono dei piccoli edifici fatti di eh, non più di 4 appartamenti, non più di 6 appartamenti, se non mi sbaglio, perché loro considerano anche il piano terra come abitabile, eh, terribile, questa è una cosa terribile, infatti eh, anche questa... Quindi io vivo in una specie di, eh, in quello che loro chiamano logement, che praticamente è una specie di edificio, fatto non più di sei appartamenti, eh, per esempio quando ero studente a Sherbrooke ho abitato in un logeman che ne aveva tre, aveva tre piani, quindi c'era un appartamento per piano, eh, qua invece siamo in eh, quattro, siamo quattro appartamenti, quindi è un piccolo edificio, sembra quasi una casa, eh, però sono due appartamenti per piano. Um, Un'altra cosa che c'è da dire riguardo ai... Eh, gli appartamenti e queste cose qua e che loro considerano il piano terra come un piano abitabile e orribile io ho vissuto uh, due settimane le prime due settimane in Canada ho vissuto nel, uh, nel piano terra quello che considero il loro piano terra che praticamente è sotto sottosuolo. Um, preso il su suolo eh, era buio, <ride> le finestre tipo erano altissime ed erano piccolissime eh, non lo consiglio a nessuno però è vero che costano molto molto meno quindi eh, le persone che magari abitano in città enormi tipo Montreal, Toronto o anche Vancouver, eh, probabilmente quei, eh, quegli appartamenti costano molto molto meno rispetto ad un appartamento normale, noi qua siamo al primo piano, quindi eh, non è che tipo siamo a un piano chissà che, siamo al primo piano che è facilmente accessibile, se qualcuno vuole entrare in casa è molto molto facile molto, molto, <ride> perché cioè tu riesci da fuori a saltare sul mio balcone uh, però diciamo che qua in Canada è, è raro che la gente ti entri in casa <ride> um, e dopo ci ritorno uh, quindi sì, il, il, il, il sottosuolo è considerato abitabile io non non riesco, non riesco a concepire questa cosa, non riesco ancora a concepirla perché veramente è molto buio, cioè io ho vissuto due settimane ed ero studente, quindi era terribile dover studiare in quelle condizioni, già io ero pure cieca, quindi, quindi non vedevo niente, cioè è, è poi ero arrivata pure in inverno con tutto il grigiore fuori e se nevica e c'è tanta tanta neve le tue finestre rischiano di essere coperte dalla neve, quindi... Non lo consiglio a nessuno onestamente, non lo consiglio, capisco che sto parlando molto da privilegiata in questo momento però vi giuro che eh, le persone che abitano il sotto solo sono i miei eroi della vita perché non io non ce la farei mai, ho bisogno di... Per ritornare al discorso di prima Dove dicevo che nessuno ti entra in casa <ride> Voglio raccontarvi un aneddoto Ovvero quando, abitavo, quando ero studente abitavo a Sherbrooke ehm, Abitavo appunto in questo edificio fatto di tre appartamenti C'era quello nel sottosuolo, primo piano e secondo piano Noi eravamo in secondo piano Quindi tu per arrivare al secondo piano C'erano delle scale esterne ma c'erano anche quelle interne Quelle interne le usavamo veramente poco Quelle interne le usavo, le usavo solo per scendere Per vedere se ho ricevuto qualcosa nella posta Cioè tutto qua Perché dall'esterno era molto più facile molto più accessibile facevi prima. Eh, in inverno però sono molto pericolose quindi state molto attenti perché sono tutte le scale. Sono fatte di ferro, non ho ancora. Cioè, non ho capito perché hanno, hanno fatto delle scale di metallo che col ghiaccio tipo sci, scivoli ti spacchi la testa. Ma non importa, non importa. quindi eh, cosa, cosa, cosa voglio dire con questo punto? Il punto è che sapete quello, quando vedete nei film americani che la gente entra a caso e tutti dicono: Ma questi non chiudono mai la porta? Ecco, i canadesi, vi giuro, che non chiudono mai la porta, ovviamente. Io vivevo in una città molto piccola, quindi era una città da studenti, una città un po' da vecchietti, quindi non c'era proprio tutta questa grande ehm, pericolosità in giro, eh, però abitavo comunque vicino all'università, che era praticamente la, la, la zona più agglomerata della città, lo so, so suona, molto, suona molto noioso come città, effettivamente era una città molto noiosa, eh, quindi magari qua a Montreal non lo fanno, soprattutto se sei magari in centro, se sei nelle zone un po' meno belle, perché Montreal è una città molto bella ma ha delle zone un po' creepy. Um, però io vivevo con uh, tre coinquilini. Uh, ogni avevamo tutti una stanza diversa, eravamo, a, um, cioè non, eravamo in doppio, robe simili, e avevamo la chiave della nostra stanza e la chiave della porta d'ingresso. Quello che io ero un po' sconvolta da questa cosa è che non chiudevamo mai la porta d'ingresso Io quando partivo per andare a lezione in Europa chiudevo sempre a chiave la mia porta della, della camera E poi invece la, la, la porta della, della casa la chiudevo ma ogni volta che io o uscivo o entravo era sempre sempre aperta Quindi io ho vissuto per almeno un anno con la porta sempre e sempre aperta e credo che lo facessero tantissimi in quelle città quindi era una cosa normalissima per loro non c'era niente di strano e io invece arrivando dall'Italia eh, avevo un'altra concezione di boh, chiudere a chiave e niente, quindi non chiudevamo mai a chiave chiudevamo solo la porta delle scale esterne che eh, fa ridere perché la, la, la, la, la scala interna eh, scusate, la scala in eh, interna volevo dire la scala interna aveva anche la porta giù che si chiudeva, quindi se qualcuno voleva entrare in casa tua effettivamente faceva prima ad andare per le scale esterne perché era la porta delle scale esterne che era sempre aperta però vi giuro che non sono mai entrati in casa nostra nessuno è mai entrato, tutto è andato bene uh, però questa cosa mi ha sempre fatto molta ansia però quello che io facevo di notte era chiudere a chiave la mia stanza e dormivo abbiata e tranquilla cioè questa era l'unica cosa che potevo fare perché, perché le mie coincoline erano tipo uh, uh, yeah, yeah, vabbè, no, okay, vabbè, vabbè, hai giù già Ogni casa canadese ha l'asciugatrice, eh, lo so che tipo in Italia l'asciugatrice non ce l'hanno tutti perché comunque parliamoci chiaro, l'asciugatrice anche dal punto di vista ambientale non è una cosa utile, eh, non è una cosa che fa tanto tanto bene, già abbiamo le lavatrici che comunque consumano energia, consumano acqua, ma l'asciugatrice effettivamente non è necessaria. Però eh, c'è da dire una cosa, in Italia, eh, quando io vivevo in Italia, mia madre portava, metteva, sempre, metteva sempre i vestiti fuori, eh, aveva sempre il posto per metterli ad asciugarsi sulla, taca, uh, taca panni, no, sulla sullo stendino, eh, però principalmente tutti i vestiti, che tutte le lavatrici che io ho sempre fatto in Italia, si asciugavano sempre fuori, perché effettivamente in Italia abbiamo sempre bel tempo, pure in inverno, ci cioè, sono comunque le belle giornate in cui dici, oggi faccio una lavatrice, cosa che qua in Canada purtroppo non succede, perché abbiamo... Eh, Tanto freddo, abbiamo tantissimi giorni di freddo e vi dico, eh, abbiamo, pure le, abbiamo pure i fili fuori per attaccare i vestiti. Ma qua in Canada non vedrete mai, dico mai, qualcuno stendere i panni fuori proprio perché abbiamo tanti mesi d'inverno, abbiamo tanti mesi di freddo eh, e nessuno può asciugare effettivamente i vestiti tutti fuori. Um, quindi, eh, quindi sì, tutti hanno l'asciugatrice per questo motivo Però io per esempio ce l'ho perché l'asciugatrice e la lavatrice la, la si compra sempre in coppia uh, Come vi ho già detto in altri video io ho comprato tutte le cose usate in casa mia Quindi non ho mai comprato niente di nuovo uh, E quindi ogni volta che tu compri usato, soprattutto se cerchi la lavatrice Ti diranno sempre che la vendono in coppia perché vogliono sbarazzarsi di tutte e due Proprio perché tutti hanno lavatrice e tutti hanno l'asciugatrice È molto raro che qualcuno non abbia né asciugatrice né lavatrice in Belgio invece succedeva molto spesso che la gente non avesse la lavatrice in casa e spero che le cose siano cambiate. Um, quindi la sciocatrice io ce l'ho, ma la uso veramente veramente poco uno, perché tantissimi dei miei vestiti non possono mai essere asciugati in asciugatrice eh, perché magari è lana o cose che non, non, non andrebbero messe in asciugatrice due, eh, trovo che sia uno spreco di elettricità, onestamente, perché anche se fa freddo fuori non dico che sto mettendo tutto fuori, tutti i panni io comunque ho questa stanza che non viene utilizzata eh, durante la notte quindi non rischio di avere umidità cose per i vestiti che si, che si asciugano quindi quello che io faccio, eh, soprattutto in estate, quello che io faccio è aprire la finestra mettere i vestiti qua stesi e si asciugano in un uh, e in inverno semplicemente li lascio qua ad asciugarsi anche là ci mettono veramente, veramente poco ad asciugarsi spesso uso l'asciugatrice magari per, uh, per asciugare le asciugamani o i, le lenzuola del letto perché non ho tanti cambi quindi se magari voglio cambiare il letto subito e non ho un altro cambio perché magari entrambi i cambi sono a lavare uso l'asciugatrice ma per il resto non, lo, non la uso uh, granché uh, quindi sì, diciamo che trovo che in Italia chi ha l'asciugatrice uh, è molto utile tipo quando hai dei bambini piccoli che devi sempre fare la lavatrice, in quel caso trovo che sia molto molto utile averla, ma per il resto c'è sempre così tanto bel tempo che è veramente inutile avere quell'elettrodomestico e oltretutto i vestiti eh, che si asciugano all'aria durano molto di più rispetto a quelli che metti in asciugatrice. Un'altra cosa è il fatto che qua non esiste il gas, quindi tutte le cose sono a ah, elettricità, il, il, il, il riscaldamento e soprattutto il piano cottura. Uh, a me il piano cottura col gas mi ha sempre fatto ansia, e io non so. Magari in Italia c'è gente che ha, ha la piano cottura col gas e ci sono quelli che ce l'hanno con l'elettricità. Uh, io ce l'avevo col gas e a me questa cosa mi ha sempre fatto ansia e mi ha sempre messo un'ansia addosso pazzesca perché ogni volta pensavo, detto, oddio, ma ho chiuso il gas, oh mio dio, oh mio dio. È, è proprio una cosa che non mi piace perché. Uh... C'è più rischio con, con il gas rispetto a quello all'elettricità, almeno credo. Um, quindi io amo tantissimo qua che tutto, tutto va all'elettricità, non c'è il gas. Questa cosa è bellissima, quindi noi abbiamo un piano cottura normalissimo che va a elettricità ed è una cosa molto molto bella. Un'altra cosa sono le bollette. Io ho già parlato di questa cosa in qualche video, non so quali video. <ride> Però ho già detto il fatto che qua l'acqua non si paga, né al ristorante. Quando vai, andate al ristorante l'acqua non si paga, quindi se volete semplicemente bere dell'acqua non pagherete mai l'acqua e in casa, quindi l'acqua fredda non si paga se voi usate solo acqua, esclusivamente acqua fredda non avrete mai una bolletta dell'acqua quello che si paga è l'acqua calda però eh, qua in Canada le uniche bollette che tu hai è l'elettricità quindi eh, tu paghi solo l'elettricità e basta e eh, vabbè internet, se avete wifi, robe simili o il cavo sto parlando di eh, bollette essenziali quindi eh si paga l'elettricità che eh, fa da acqua calda, da luce e da riscaldamento, quindi durante l'inverno ovviamente la, eh, la bolletta dell'elettricità è maggiore eh, rispetto all'estate, che giustamente in estate usi magari solo l'acqua calda e usi le, la luce invece del, dell'inverno che usi il riscaldamento, però vi dico comunque in generale la bolletta dell'elettricità del, dell non non è mai così alta qua in Quebec, perché comunque qua in Quebec c'hanno Hydro-Quebec, che, che l'elettricità, Hydro che l'idroelettricità, si chiama così in italiano, please help, non so la mia lingua, e questa cosa risulta essere molto molto molto meno costosa, ecco perché, credo di averlo già detto, ma qua a Montreal ci sono le maggiori compagnie dei, uh, dei, dei, dei videogiochi, per proprio perché l'elettricità costa veramente nulla. Cioè proprio nulla. Uh, non so nelle altre province se per caso vivete in un'altra provincia del, del Canada ma vi dico io in estate pago forse 30 dollari al mese per, uh, per l'elettricità e in inverno paghiamo sui 60, dai 60 agli 80 dipende sempre da quanto effettivamente riscaldamento usiamo uh, quindi sì questa è una cosa molto bella un'altra cosa è che quando cercate affitto io forse ho fatto un video sugli appartamenti è il fatto che qua eh, gli annunci degli appartamenti vengono eh, annunciati con eh, due e mezzo, tre e mezzo, quattro e mezzo cinque e mezzo, infatti all'inizio quando cercavo casa era tutto, era molto confuso per me, cioè confusionario perché non capivo cosa significasse cosa significa questi due e mezzo, tre e mezzo, se per caso avete cercato casa in Canada e vi siete trovati tipo, oh, oh, oh, wow eh, significa semplicemente che due e mezzo per esempio eh, l'appartamento ha eh, due stanze totali quindi praticamente un due e mezzo tipo una specie di studio per esempio il mio appartamento è un quattro e mezzo che significa che ci sono due stanze da letto il mezzo sta per il bagno quindi se per caso ci sono più bagni viene specificato ma il mezzo sta sempre per il bagno Um, e quindi se cercate un appartamento con due stanze dovete sempre cercare 4,5 perché questo effettivamente è il numero delle stanze che vorrete in casa perché c'è cucina, soggiorno, le due stanze da letto e il bagno però principalmente il 4,5 sai, sai subito che è un appartamento a, tre, a due stanze il 5,5 ,5 è un appartamento a tre stanze il 6,5 è un appartamento a, a quattro stanze uh, e alle volte non sempre c'è il soggiorno quindi bisogna un po' leggere uh, le cose specifiche degli appartamenti, infatti io adesso che dovrei trasferirmi non si so sa quando, stavo cercando appunto gli appartamenti e siccome mi sono abituata molto con il sistema del, del Canada, trovavo molto confusionario adesso cercare appartamenti in Europa perché non, non specificavano le cose, dicevano solo il numero di, di camere io ero tipo sì ma quante camere quali qual qual sono le camere quindi ho pensato che il sistema canadese funziona molto meglio, visto che il mio armadio è nel muro, eh, quindi non è un mobile è proprio nel muro, eh, qua in Canada infatti tendo, quasi nessuno, anzi forse nessuno, possiede un armadio proprio mobile, infatti credo che Ikea in Canada non faccia tanti soldi con gli armadi a meno che non siano armadi tipo per, per, per i calzini per l'intimo, robe sì, simili, con i cassettini, ma quasi nessuno compra armadi, perché anche l'armadio eh, che io ho all'ingresso, quello di Giacconi è un armadio dentro il muro e anche qua è un armadio dentro il muro eh, questa cosa la adoro tantissimo e so che in Europa non troverò una cosa simile sono molto triste per il fatto che non tu non hai uno spazio occupato, cioè lo spazio nel muro è già là, è già là quindi tu non devi mettere un altro, uh, un altro armadio dentro la stanza che ti occupa magari un altro spazio, perché comunque questa stanza per esempio è molto piccola, quindi se io mettessi pure un armadio qua dentro non ci avrei veramente più spazio per fare nient'altro, e quindi questa cosa la adoro tantissimo, tantissimo, e quindi la mia futura casa io spero che abbia un armadio dentro il muro. Bene, io credo di poter finire questo video qua perché credo di aver blatterato veramente un sacco, <ride> infatti mi sta andando via la voce, quando la voce sta andando via significa che ho parlato troppo. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, uh, fatemi sapere se avete altre curiosità sul Canada perché posso fare altri video sul Canada uh, e niente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!